Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamics Marco007 e stiamo riprovando a fare l'episodio finale di Kirby Star spero perché Marco continua a morire con Andriano. Non devi dire che è il finale. Sì che è il finale. Cioè, e poi ci, ci sono, sono le dire. parti extra, vabbè. No, non devi dire che è il finale, se non lo spoiler. Ma vedi che l'abbiamo già fatto. Vai, vai, vai, vai, palazzo, palazzo, sogni palazzo. Vedi che si sapeva già nello scorso video, ah, alla fine l'avevo detto già, che sì. quello okay. era l'altro troppo livello di scatola. E non, da ho non ho ancora montato quel video, non lo ricordo. Io sto più attento ai video quando li monto. E non sono mai attento a quello che dici, infatti. Dico tutto quello che voglio. Senza, non diventarlo già, mi non mi vuoi diventare già. Perché? Perché poi muori di nuovo? Vedi che tu perdi tempo per fare queste cose? Quello di moro, craco, ah quello sì, vabbè ma quello l'ho uh, fatto lì non, non lo faccio nel livello, volo con un uh, ribbon comunque mettete like al video se volete anche una, un spray a Kirby, a Kirby 64 no. ma non preoccupate, lo facciamo dopo tra di voi no sai? no è vero si sì, è vero lo no facciamo gli asci di World No, no, no, e eh, tu hai detto io ci vuole, non lo voglio Marco, fare, lo voglio dire. Ricorre Marco. Ah. Dai! Marco, che cos'è? Tanto ci posso scendere quando vuole. Meglio. Ok, stavamo molto attento, questi qua sono infami. Ma proprio tanto... Hanno ucciso lui una volta e mezzo, due volte. <ride> Perché ti devo essere lontano? togliere la seconda granata. Tanto c'è un altro di copy boss. Che ora posso togliere lui. Fuggi. Ah no, è morto già. Vabbè prendiamo il Non Fa niente, ci sono un sacco di altri nemici, né, appunto. Ok, corri, corri, corri, corri, corri. Ok, tu non devi prendere... Uh... Tu aspetti che hai fatto... Ma che schifo! Non è buono, ragazzi. No, fa schifo! Ok, corri. Questa stavolta mm, muoviamo. Un altro dopo fail. andiamo no volo no volo no volo no no no poverina è no Poverina no è no no no no no Che no no no no no no oh, no no no no no no sì no no Anche se è livello finale. Uh, non potevi prendere ninja a posto di Waddle D, visto che Waddle D fa davvero schifo. Ok. No, ma ci sono alt anche altre abilità, non ti sprecare... Vedi, no, resta qua, ok. Oddio... Mi anima, mi... Smetti di morire ogni due secondi. Alza il braccio. No, non posso alzare il braccio. Ora tienilo alzato Sì che lo puoi alzare. No, lo fa da solo. Nel senso, quando lo alzo fa direttamente questo attacco, vedi? Appunto, ma io voglio... Tiri l'alzo ah, perché okay. si deve dare l'abilità. Oh. Ok. Ok, aspetta lì, aspetta non fare così alzata. un attimo, vediamo prima come si muove. Ok, questi non si muovono, quindi siamo qui. Che io corro via. Plug no. Non prendete plug. Mi sento sprecare una, una, un posto nella scuola Sì, è vero Potrei <ride> usare tu de zacca, ad esempio uh, Qua mi sa che serve la velocità Mi sa che devi buttarti Tra poco, ecco Bravo Non è che serve la velocità, bisogna avere dei buoni... Puoi entrare, sì. eh? non è... Eh sì, lo stavo facendo, stavo aspettando che prendermi cosa. Non utili. Ah, anche tu però stai spiegando il posto. Quale posto? Nella squadra. Se... aspetta, stai usando fa... sta, lo sta E allora e, ne... e allora io voglio usare sta bugia. Eh, problema però non è d'acqua. Non mi interessa, ci sono già po' E anche Adelaine Saliamo. L'avevo già preso io sì, ho capito, però saliamo tipo tantissimo. Prendiamo ci servirebbe per Gian non e Gian entra entra perfetto perché Gian perché sennò quelli ci scappano cioè ci schiacciano ok pronto no D è possibile comunque eh, eh. Uh, e ci sono anche delle abilità così Adelaide uh, è, è, è una specie no. di fusione se si può dire così no no ok è una specie no, di fusione tra uh, Uh, l'abilità artista è l'abilità questa che stava in uh, un'abilità esclusiva di Kirby 64. Ninja. E ora Gish give us abilities. Uh -huh. Vedi? No, no, E non posso farlo senza fare così, vedi? Almeno abbiamo questo No, devi prendere il nemico. In che senso? Dovevi usare un nemico, lo Dovevi... dipingevi e poi lo usavo. Non posso usare i nemici d'acqua. Scusa, stanno oh, lì di spawner, non sta quello di... No, no c'è. Ma che schifo, allora, allora vi do Light Dragon, ok? Mm. Dallo tu agli altri perché sennò io passo qui sotto e ho paura di, di prendere Ok, l'abilità spaziale. Okay, che ora la musica diventa inquietante Alta misterioso Cuori oscuri, vedi, si chiama cuori oscuri Che c'è? Ah. C'è la cazzo Che non credo sia più una cazzo no, Sì, un... è una cazzo Fermali, palla rosa zin, zin, zin. Non avrei mai pensato che saresti sopravvissuta alla tua visita alla tua visita su Gian Bastian. E addirittura sconfitto le mie adorate Franci e Bergi <ride> Tuttavia, mm. la tua buona sorte è giunta al capolinea Così vuole Lord Agnes mm. Non tollerà non c'è oltre interferenze. Ah? Avete capito? Interferenze. Lei è, è tipo del fulmine, quindi interferenze, non prende la rete. Mm. Linea elettrica. Ok, comunque no. la stiamo maciullando. Molto Eh io non tanto. Eh, tu muori tipo subito. Fai il dipinto che cura. Non lo posso fare ancora. Ok, muova vedere. Distrugge! Scusa, questo non l'ho mai visto fare. Infatti, non l'ho mossa. No. Prova a fare il dipinto. Ok. Corri! Scappa via! E lo fa pure sul terreno, attenti! Sì, lo fa sotto. Eh sì, no, no, no, non va. Mi piace tantissimo combattere i boss con la spada, fa sentire tipo che, che combatto lealmente. Non so perché le altre birre mi sembrano tipo di città. E perché te, te, ti ricordi di Zanai? Ti dice sempre, ehi, combatti con la spada. Combatti Combattiamo la corpo, corpo a corpo, spada contro spada, contro, contro, contro maschera, spada. contro pallina rosa Che okay, ha fatto una bomba atomica e io le do il colpo di grazia. Che potenza. Ok, abbiamo finito il gioco gigi non rinforzare la mia Cosa succede sul terreno? la hey, wait a second. Aiuto, Lord... Ai. Ness! mia Ness! la mia rinforzare la mia Oh. la mia non credo che abbia una voce così, Shh. tipo Gwegmeier è la sua voce. Tu mi stai ostacolando, poi oh. oh. morto. E così sembra proprio che non abbiamo abbastanza energia per rinvigorire ri, ri, il nostro signore dell'oscurità. Significa che noi ricadremo nell'oblio per sempre...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 glorioso signore benvenuto fra noi uh, eh? anche noi sappiamo che cosa dice quindi non vi possiamo capito suo... che cosa sta succedendo questa è una cerimonia di rinascita chiunque osi interromperla deve sparire per sempre ok <ride> al fiere del male ciao mm. Perfetto. Lui è il vero boss finale. Un po' come Magolor muore in tre secondi. Non il è suo vero. tema... Il Magolor suo... non muore in tre secondi. Ma... Sì, è, quindi, è, vero. Comunque, è vero. Comunque, se notate bene. Cioè, le battaglie sono tipo tre volte più facili di che bisogna lui o qualsiasi altro gioco Kirby. Cioè, guarda quanto muore Hines. Ma, ma, ma più che altro non perché ha poca vita. Ma per voi, la semplicità. Um. Giù? Cioè! TANTAN! Mi fa paura! Tanta paura. A tutti fa paura! E ora la vera battaglia con Highness! Che ha sempre poca vita! Non mi sembra tanto Highness, a me sembra Hypno Chi è Hypno? È un Pokémon! Mi... Ah giusto! <coughs> e tu ovviamente sei morto! Guarda! Sì. Potrei sopravvivere! secondi no impossibile adesso prendo, fai l'attacco curativo magari un attimo cura la, la migliore difesa non è la, no, la migliore difesa la, difesa, la, la difesa non è la cura no la miglior difesa è la cura invece meglio prevenire che cura, cura. quindi cura. la migliore cura è la, è la prevenzione marco vai eh. soldato yeah. Non posso fare nessun attacco in volo io. Te l'ho detto. Quello lì è sei po' eh. Sì, ma che schifo. Ok, la ruota dell'amicizia di... Di Jean Bartisan. Jean Eh? Hai eh? like capito a no, no. si chiama. Solo. Non so, non, è, non stai facendo la, la battuta sul suo... Io gli sto sparando dei diamanti. Boom. E li do il ti colpo di ti... grazia. Ancora no. Una... Ok, abbiamo finito il gioco. Oh, yes. Per la seconda volta. Tu. Come hai potuto sconfiggermi? L'unico solo Lord Hylest. Ma ci solo... un'altra maschera. Tu sei solo un goblin. Un sacrificio per il nostro Signore dell'Oscurità. Forse con un sacrificio potremmo... Forse... C'è ancora una possibilità. Voi che detenete il suo potere della magia. Vi invoco! No! Le nostre migliori amiche! Okay. Le uniche persone con cui abbiamo parlato! Che così accada, accetta il mio aiuto! Mi sacrifico per te, Signore oscuro della distruzione! Sacrifico me stesso! Perché il nostro Signore possa tornare fra noi! Sorgi! L'istruzione totale! Sorgi! Void termina Wow E così ha completato il, il a cuore oscuro Almeno penso che sia così S Hanno sempre dei nomi prevedibili i posti di Kirby Dark Matter, Dark Soul scusate. Dark Soul non è il nome di Aspetta prima, prima Vieni qua bravo cura cura no no no no, no. torna qui Or non mangiate mm -hmm. vieni qua, scopettino. Ho perso la mia vita. Ok, mi sa che è un po' inutile. Ok, oh, mi stai. sa che adesso... Aspetta. Ok, mi sa che adesso io mangio il ninja. E gli do la mia vita. <ride> giro, giro, tondo. Ok, Ora no, oh, voglio oh, oh. salutare... E ora... La trasformazione finale dell'amicizia. Oh. Superstar Alleyes! Super Let's do this! Non stiamo loro, almeno Vipidria somiglia un po' a me, però... no! Se ci fai proseguire, magari... Grazie. Ok, è il momento del vero boss finale. Il caricamento. Tan tan tan tan. Sì, questo caricamento non finirà mai. E questo è il boss. Uh -huh. 24 ore di caricamento. No, scusa. Ok, abbiamo è finito, finito il gioco. Evviva! Twink. Niente, è morto. È morto. Vediamo quanto siamo. Praticamente bisognava.. avanti verso lo scontro decisivo. Gli amici si sono... e eh, vabbè, Lo leggerete la storia, ci spiace. Kirby Star Wars. Oh, chi ha mai letto quei cosi? Quello era importante, probabilmente, come anche il penultimo. Perfetto. Cos'è quella massa oscura? È massa oscura per fare i biscotti. Mmm, Yummy. Dark biscuits. Oh no. Ma sì, è lui. Il lievito. Wow. Uh il void terra volevo fare una battuta distruzione la, di, la dico già distruzione totale void term. Term. il megabug <ride> capito perché il megabug mm -hmm. ok è, allora è questa battaglia questa battaglia è praticamente di diversa ruolo. da tutte le altre allora per fargli male intanto vi muovete con il solito certo movimento però in 3d per fargli male dovete colpire gli occhi per, per attaccare dovete premere il tasto di giù poi uh, Vabbè, potete, per potete, tenere, invece... premuto, potete pre, tenere premuto per caricare la E eh, Dimmi, Fire Vai, carica. Se siete in due potete fare questo... Ok. Fire! Potete fare il laser che non abbiamo mai mostrato in tutto il gioco ma ve lo mostriamo molto... Ok, ha, ha tanta vita, perché sì, ha tanti occhi. Ok, potete saltare due volte. Quindi state attenti ad usare bene perché vi può fare molto male e ne subisce tutto il giocatore 1. Quindi ah, potete anche scambiarvi premendo la X sopra. Marco! Ah scusa, scusa. Cioè... Io vi ho detto. Premendo il tasto di sopra invece potete scambiarvi e quindi usare le, le varie abilità di tutti pensavo, Ora pensavo di essere io. Tu no, non lo sei, ok. Resto sempre io per sono più Oh no, siamo al limite. Burk, ok, state molto attenti perché. Ma no, perché per qui? Scusa, il bersaglio è stato dall'altra parte. Sì, ma forse eravamo al limite? E ora non lo siamo più niente Let's attack Giant! Giant term. Eh, che mi ha colpito, però non ce l'ha su una battaglia abbastanza complessa. Ma non tutto. Alleluia. Ok, ora dietro. Dietro, dietro. Io non lo so se su Ok, ora ti entro fuori degli spada. Ora state vicini a lui. In questo non modo. Non vi danneggia. In questo modo voi potete raggirarlo e colpirlo da dietro. Col birro alle spalle. Infatti se. se ok, stati... l'ultimo occhio invece si trova davanti. Infatti se state al centro della terra! Oh, è al facilissimo. Centro del... Al centro della, della terra? si, sì, se state al centro della terra potete fare il <coughs> qualsiasi piace in mezzo secondo si <coughs> Che significa? Niente, cosa c'è? È, è una regola della fisica. si, sì, ho capito, ma cosa? Diavolo c'entra. C'entra, mi sta anche senti... più vicino a voi termina Puoi girare intorno più velocemente. Senti, non c'entra assolutamente sì, niente. Sì, c'entra. No, non c'entra niente. E piuttosto uh, fai qualcosa. che mi... Io sto sparando. Non è vero. Sì. Sto scendendo tutto so... da solo, mi sta uccidendo. Non è vero! Sto sparando con te. Io sto premendo il pulsante per sparare. Non ho sbagliato. Noi... Sto stai! Stiamo sparando con te. Ok, è morto, abbiamo vinto. Yeah. Evviva! Non è credibile, vero? Uh -huh. Ok, Andiamo. Tu sei morendo. Lo so, appunto, perché. Tutta possiamo... colpa tua. No, tutta colpa tua. No. Tutta colpa mia. Sì. Ok, ecco qui il vero boss finale. No, oh no, no. si sono.. Il, il co-widdle si è evoluto in ah, come, come vedete Hynet, i danni sì. li subisce sempre il giocatore 1, quindi gimme food. Dammi tutto il cibo che hai. O le conseguenze saranno molto gravi. Perché abbiamo una spazzolina in squadra? Perché io l'ho scambiata per eh, Meglio. <ride> oh. Vabbè, abbiamo ucciso oh, Flamberga e Francisco. Anzi, erano già morti, però vabbè. E tampottezza. Ecco. E ah, ecco qua. Ah, no, anche Aines. Dov'è Aines? Okay. Eh, C'è un... oh, vedi che stanno là loro. Ok, ma ah, dobbiamo grapparci. Buonanotte! Allora ma... pensavo di essere maga spazzolino! Ovviamente, come <ride> sempre! Ok, quindi loro sono tipo stati vomitati. Anche eh? noi. Eh? Oh boy! Oh, Perfetto, e ora seconda sì. fase della battaglia. Siete pronti? No. Ok, quando siete vicini a lui e Lui vi attacca Può succedere che, mi, che si rallenta tutto E vi fate tanto male Tanto, tanto Quindi portatevi cerotti Per voi termine, poverino Ok, questo attacco Questo attacco è un po' difficile da studiare Ha, ma... due, ha due frecce diverse sì. Perché non c'è solo due frecce? Ti sei portato Shhh. un arco per solo una freccia Sei proprio un arco. Ah pensavo che volevi dire un'altra cosa. No vabbè niente spoiler per l'arena finale. Ok, ora fa un attacco abbastanza infame. Ecco qui. La, eh, ora devi Attenzione, ah, adesso. Dimenticate di schivare, potete anche saltare e ve lo consiglio anche. Ah, ne ha fatti molto meno, va Quanto mi, mi sarei Rispetto Di quanto proprio. mi sarei aspettato che sto sparando? Oh! Ma scusa, l'hai già detto che esiste nell'arena finale, quindi quel termine, lì è più forte. Sì. ciao! Noo! Non dovevi dirlo! Tipo Mago Spettro, Spectro, la stessa cosa. Magolor lo spettro non esiste In ogni. si sì, che esiste. È il, è il Mago Soul della Ah sì. Non sembra lo stesso. Ok, suo attacco. Sembra difficile da scrivere perché sembra che mi segue. Ma no, è easy basta saltare quando sta per... lo smettiamo e allontanarvi l'hai puntato? ok ora saltate e poi... kirby li tra niente efficacia 2000 2000 oddio ok 2000 sono i danni che gli facciamo pure quanto efficace rispetto a qualcuno ok comunque meno male che gli ho tolto la vita perché sennò mi avrebbe fatto Ora siamo attenti Ecco qui Il laser finale E ora preparatevi ad Undertale Versione Perché? Lo so io Ora vediamo Cioè ci dobbiamo fermare Quando vediamo i raggi blu No ecco questa parte E ora scriviamo così Lascia stare, dai. Oh. Dovevi saltargli. No, vicino. Sì, così. Non ce l'avrei sì, fatta, non ce l'avrei va fatta. Vabbè, però se ce la, ce la, ce la potevi fare. Ok, sì. l'abbiamo visto. E ora è il momento dell'ultima, dell ultimissima fase. Battaglia. Ah, terribile. Andiamo. Sto non hai preso proprio nessun danno. No. No, Kirby è il finale, nel senso sì, è bello Ecco qui, il verissimo boss finale Nel senso che è strano, Kirby, oh no L'anima di Void Termina. Che è Kirby, quindi Kirby e Void Termina sono la stessa cosa, oh no Ok, lui fa molte facce, tra cui Zero Dark Matter e, e, Kirby. Uh, e Kirby, tra cui eh, sono solo alcuni degli esempi. Wow, e, wow, anche wow. Gli attacchi... sta roba? e anche gli attacchi wow, sono wow. riciclati da altri giochi Kirby di Kirby, tipo Kirby64. Si sì, sì, si, ridi, ecco, tipo Però questo. La mamma ti ha fatto gli occhi. Tipo questo. Questo è il Miracle Metal, versione spin. Ok, ora rimbalza con wow, zero, wow. mi sa. No, 0 0,20. Non lo so come chi, chi rimbalza. No, nessuno lo sa. Io avevo visto un video al riguardo, ok? quindi 0 non, so. non rimbalza. Fai, fai la cura. Eh, so Vabbè, ti sei preso mezzo tanto. Ok, ecco qui Dark Matter. Questo lo fa fino alla fine della battaglia. Sì. Dark mm. Matter è la sua vita. Ok, attenzione. Si perché può fare molto male, ecco. Ad A è un po' inutile adeguare. No! Ah, bene! ecco, Pugin! Pugin Adelaine, evviva, Adelaine Pugin! Ah! Maddalena è inutile, fatto male a scegliere lì come battaglia fiamma? Yeah. Ah. Ok, l'abbiamo sconfitto, ora okay. farà, farà tutte le facce, anzi no, Ma è morto, ciao! gli Sta vomitando l'asero ovunque e l'abbiamo distrutto, lo potevamo uccidere anche con i cuori! Sì, con i cuori gli fate danno. Eh già, perché lui è anti-amici e noi lo dobbiamo uccidere. Col potere dell'amicizia. Sì. Ok, l'abbiamo visto. È come se dessimo da, da il latte a uno alla, intollerante al lattosio. Mm, ok, okay l'abbiamo visto definitivamente. È il momento, però, della mossa finale. Mm. Io mi alzo in piedi perché... Sì, eccolo qui. Mm. Ovviamente lui ha un occhio nella bocca Come tutti i boss finali Perché si sono fissati proprio Bene. Oh, Let's do this okay, io sto... Lo devo fare pure io No solo io Ok io sto tipo spammando assai i tasti Che ora quale concentre le camera Vai Ok questo è easy Mi sa che lo devo fare pure io No non lo devi fare No ha più potere quando lo fa. No non è, non è vero è uguale Uno. Vai, manca poco. Da poco devi... mm, Eccolo. Eccolo qui. L'ultima! Oh, mm. Ok. Premi tutto a caso. Dico a me, no. Tu puoi anche stare fermo. No, premo tutto. Non serve a niente tempo. che lo fai pure tutto. Che è tipo la, la battaglia finale con Hypernova contro Sectonia! Che vomiti tutto tipo e ora l'attacco finale sul serio stavolta perché l'ho detto tipo tante volte ci sono pure gli amici del DLC All'attacco miei pro di cavaliere sono tipo Gui Non so se c'è pure tipo delle in ho visto King Dede Perché io non ho visto né Garo c'è né va bene Perfetto. Ho visto però Q. Q l'ho visto. Non saltare i credit. Anche perché non si può. What is happening? Perfetto, abbiamo distrutto la galassia. Ora torniamo a casa. Ma cosa abbiamo distrutto, scusa? Eh, cosa abbiamo distrutto? Di tutta quella piattaforma lì. Che ah. è esplosa Ok, sono rimaste solo le macerie. È morto Kirby. Kirby ora è svenuto. Mi dispiace Kirby. Addio Kirby. Addio. Aspetta. Mm -hmm. Kirby ora si dimenticherà questa avventura, come sempre. Ehi, hey, ciao, siamo i tuoi amici. Ti ricordi qualcosa? No, mi sa che c'è un'altra. Portatemi all'ospedale. Kirby all'ospedale. Sorry amici, nuovo gioco. No. Smetti di droppare il gioco la terra. Mi è caduto dentro il letto. E poi mi è caduto a terra. Forza ragazzi, fluttueremo con la stella warp fino a lì. Yeah. Yeah, stiamo saltando sul nulla, bello. Yeah. Come hai fatto a lanciarti, Kirby? Addio ragazzi! No, pure in su. no vediamo pure tu! Le batteri di State solo appesantendo la nave! Yeah. Ci stiamo per schiantare! Ah, no. <ride> abbiamo preso il peso! No. Cioè abbiamo stabilito il peso! Come hanno fatto a tornare indietro così poco tempo? Sono supersonici. Nuova abilità, Kirby Sonic! Ok? Ed è così che finisce il gioco. Yeah. Quindi adesso che noi abbiamo finito il gioco, non l'abbiamo finito in realtà. Perché manca ancora tutta l'extra. Cioè, i minigiochi, l'arena e la guest star che, ci, che vorranno un bel po' di episodi. Ma proprio un bel po', ok? Tanti. Vai, ma vi mostriamo solo un pochino le, le altre cose. Le cose nuove, perché abbiamo già superato la mezz'ora. Però, no, non è vero. Però Quanto stiamo? 29.50. E vabbè, finché finiscono i crediti. Ok, qui mh, finalmente vi dà qualcosa da fare nei crediti. Perché sì, è un po' noioso. Uh, guardare i crediti e basta dobbiamo cercare di distruggere più nemici mm. vabbè con ninja però è fattiglia perché fattiglia. tu non c'hai ninja perché io sì. sì. sono ninja perché, perché? forse ce l'avevo già non ce l'avevo sì Sarai ce l'avevo perché? perché ce l'avevo non ti serviva e prima oh, avevi spada <ride> eh, forse l'ho perso Beh grazie che tu vinci cioè guarda come com fa ce l'ha fatta già mezz'aria e tra poco c'è il vero boss finale attenzione attenzione non ha che ragione il vero boss finale no no, no. con e Pone con. No, nel senso lì sta, stanno Pone con e pone con e Prenditelo, prenditi questo. <tose> non ci credo. Yeah. L'hai fatto tutto tu, non vale. Ok, ecco qua il vero boss finale. King the E Se avete King the de Dead sarà Meta Knight. E se avete Meta Knight non lo so. Probabilmente. Non è, è... vero è King of The non è vero ho visto Meta no, io, io visto... una volta ho fatto non la guestar però... con The Day Day e mi è uscito Meta Knight magari no perché... no non è che no non magari perché era la guestar no, nella guest senti io così. ho visto un video c'era un, un team di full di full King of the e qua c'era King the Dede Io una volta ho visto Meta Knight. E allora sarà stato oh, un... Oh, cosa vuoi a me? S sarà S stato un caso, non sto dicendo niente Ok, va bene Ok, l'abbiamo sceso No, ha vinto il CPU, ah no, ha vinto Evviva boss finale De, -de, -de. Uh, non guardate la TV Spoiler Spoiler, spoiler Che senso sono non guardate queste. Non guardate la tv. Uh, spoiler. Oh no! Ho perso la mia causa! Devo occupare più spazio! Oh! oh, oh, oh, oh. Craco! Craco è nuovo amico! Okay. ok, abbiamo finito pure il, il, il minigioco dei crediti. Ho vinto io. Ho Vabbè, grazie, ha ucciso mezz'aria. Beh, con delle idee ho fatto tante kill. Cioè, ho fatto tanti punti C'è dell'altro, e eh, grazie E che cacchio però, pensavo di aver finito mm -hmm. Esatto, c'è un nuovo livello Adesso no. mm -hmm. Sei tutti noi, Star Allies Hai sbloccato la malattia mm -hmm. Sei tutti noi, Star Allies uh, mm. Vabbè, grazie Usi i tuoi amici al posto di chi Hai sbloccato la scelta decisiva Che è La tua resistenza Abbiamo fatto i livelli extra I livelli extra? Ok, io non penso No, non abbiamo fatto i livelli extra Allora, oh, no. ok, allora li faremo mm. nella prossima parte Eh. Che quindi la prossima parte è la vera che parte Che credevi tu? Ok, eh, no, i livelli extra, quelli... Eh sì, lo so Così qui, così qui okay. Quelli che sono qua Quindi ora abbiamo sbloccato praticamente Modalità staria completata, pianeta abilità e pianeta extra a, um... Omega. No, non è Omega. Omega Non è Omega. Non so io, è Omega. No, Omega non è. Vabbè lasciamo stare. Vai okay. eroi stellari nello spazio infinito. Ok? Quell'altro mondo invece è praticamente il boss finale. Se volete rifare il boss finale direttamente, senza rifare finale. Però il... uh, allora, c'è una cosa importante da sapere. Pianeta abilità. C'è una cosa importante da sapere. Quindi vai. Vai a. Vai un po' a girare nei contorni del, dell'universo. X che. C'è un pianeta importante. Che fa solo da sfondo. Ma è il pianeta Omega, Vai. Tu sei sparito? Mm -hmm. Siamo spariti tutti, vai. Tranne me... Cioè, tranne te. Ok, diamo solo una controllata. Vedi dove dice Marco? E poi mm -hmm. nella prossima... Non parte... io ho visto che tu non puoi capire. Mm -hmm. No. Okay. Non ti posso spiegare dove qualcosa in, in questo vuoto universo. Ok, universi. qui c'è... Lo scontro è ciclo Sì, sì, vai. No. Mi dai, Joycon, ti prego, facciamo prima! Non lì! E tu mi hai detto vai là! Non ti ho detto vai là, ti ho detto sì. guarda nei contorni un po' e fai qualcosa. Tu mi hai detto di andarci. Non ti no. ho detto di andarci! Marco, tu me l'hai detto. Vabbè, dammi, ti prego. Ah. Ok, allora ci sono un po' di segreti qui intorno che non interessano a nessuno. E che vuoi? Il caricamento, non so. Ok, allora, mettiamoci un po' intorno. Cosa sta, cosa sta? Mi sa che sta qui. Forza. Non c'è un bel niente, abbiamo capito. No, non lo so cosa sta. Sta, sta quella cosa. Da so. qualche parte sta... Um. Il pianeta di Rhythm. Quello di Rhythm. Però ma non lo trovo, mi sa che dobbiamo ancora finire. È perché dobbiamo ancora finire il livello estra. Ah. Ok, allora un attimo, un altro segreto. Mm. A Brilland. Mm. Come ospite finito mm. di Bravo Marco! Sbagliato! Che è. E non dovevi saltellare! Oh mio dio! Che noia! Si sì, che noia! Tu che entri e esci dalla cosa! Lasciamo oh, stare! Tu sì. mi hai detto che non, hai detto. non ti ho detto di andare in vai in, in giro! Non ti ho detto vai, vai in detto, giro! Hai detto vai in tu! Ti ho detto vai in giro. Blade. L'hai visto? No Lo ingrandisco nel video tieni. Ok Niente ci vediamo alla prossima parte In okay. cui faremo livelli extra Sì, quindi uh, LOL Non lo so Avremmo dovuto farli prima In del boss Vabbè, sì, bene Questa sono... si chiamerà parte finale Mentre la prossima si chiamerà parte extra Punto interrogativo E poi lo, quella dopo parte extra Va ehm. bene alla prossima Ciao, Ciao.